Ah, ecco allora prima l'economista, giornalista, giusto? Gianmarco giornalista no, perché è un'offesa. Ah, scusa, scusa. Allora, economista eh, appassionato di storia, mi sembra di aver letto, giusto? Ecco, eh, a voi eh, Gianmarco Landi. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Eh, molti mi chiedevano ma cosa succede in Italia cosa sta dicendo Draghi io vi posso dire che ho ricevuto una multa e sono molto contento di aver ricevuto una multa perché il nostro presidente del consiglio Mario Draghi ha detto che se ti vaccini eh, non ti ammali e non muori se invece non ti vaccini ti ammali e muori allora, io non mi sono vaccinato, non mi sono ammalato e il problema è che non sono morto. Quindi mi sono preso una bella multa e sono contento perché scegliere tra la multa e la morte è chiaramente una cosa molto positiva. Allora, bando a questa diciamo, parentesi scherzosa, eh, non bisogna... Eh, Sorridere di quello che dice draghi draghi è un banchiere e non avrebbe alcun senso in un mondo normale che un banchiere prenda il potere in una repubblica come l'italia draghi ha preso il potere perché viviamo un mondo di nuova normalità il filosofo fusaro ci ha spiegato quelli che sono gli epigoni di questa nuova normalità io proverò a farvi un disegno un quadro finanziario perché la pandemia, il cosiddetto periodo pandemico, non è stato un periodo di, di emergenza sanitaria e non si è trattato di una salvezza, neanche di un'emergenza politica, si è trattato di un'emergenza finanziaria. Dovete infatti sapere che l'elite che eh, controlla il, il mondo, l'elite finanziaria, quella che prende il nome da una località svizzera, l'elite di Davos, e in ambasce perché il suo magnifico mondo, il mondo della globalizzazione, sta per crollare, è imminente il, il pericolo di crollo della globalizzazione. Eh, avrete tutti credo sentito parlare di grande reset, il grande reset non è un argomento dei complottisti, il grande reset è un piano alla luce del sole che è stato portato avanti da questa elite finanziaria e che ha visto obbedienza in tutti i governi i principali governi eh, occidentali in particolare il governo che ha fatto da battistrada che è stato l'Italia eh, il nostro presidente del consiglio Mario Draghi porta avanti un PNRR che utilizza giusto appunto il termine di resilienza questo termine spunta fuori da un libro cioè chi eh, l'ha reso un, di pubblico dominio è Klaus Schwab eh, perché Klaus Schwab ha stabilito che tutte le persone per bene, ben pensanti, le persone a modo, le persone politicamente corrette debbano essere resilienti, non debbano essere resistenti. Qual è la differenza? È che il resistente è colui che resiste a qualsiasi tipo di, eh, eh, diciamo, di comportamenti a lui, che lui reputa ostili e che lui ritiene sgraditi. Il resiliente invece, anche se eh, ha eh, un senso di fastidio, di sgradevolezza, subisce questi trattamenti, subisce questi comportamenti sopraffattori. E allora eh, il termine resiliente vuol dire fesso in realtà non vuol dire nulla di più, nulla che di meno che la parola fesso. Vedo che qui abbiamo pochi fessi e quindi probabilmente ClashFab vedrà qui ci sono persone eh, diciamo di malaffare dal suo punto di vista, persone che resistono al grande reset. Probabilmente ci sono anche persone che in Italia sarebbero multate come il sottoscritto perché non hanno ritenuto giusto vaccinarsi. Eh, Schwab ha detto anche eh, altre cose di, rilevanti nel suo libro Covid-19 Great Reset tra cui la cosa più significativa che ha detto è che questo periodo di Covid sarebbe dovuto essere una wonderful opportunity per fare tutta una serie di cose tra cui un nuovo contratto sociale cosa vuol dire nuovo contratto sociale? un nuovo modo di intendere i rapporti tra Stato e individuo eh, il non detto di questo wonderful opportunity e di questo nuovo contratto sociale è che ciò che noi abbiamo considerato qualcosa di eh, scontato, qualcosa di assodato, come le nostre libertà, la nostra aspirazione al benessere, la nostra libertà di dire e di fare quello che è, eh, riteniamo opportuno, deve essere eh, messa in discussione. È lo Stato che ci autorizza. A, eh, nella nuova normalità di Grassfab a, a, a, a poter fare quello che vogliamo fare, eh, in un certo qual senso, lo ha spiegato anche Fusaro nel suo intervento. Ha iniziato Conte con i DPCM, no, i decreti del presidenza del, del Consiglio dei Ministri, cioè della, eh, faco, delle faco, dei poteri regola, regolamentativi che sono stati elevati a livello di legge, fino anche a livello di, eh, come dire. Di sospensione delle libertà costituzionali e democratiche di cui chiaramente ci parlerà molto bene civo scifo questo è, è diciamo l'aspetto abominevole di quello che stiamo vivendo ma a che serve questo diciamo contratto questo nuovo contratto sociale e questa necessità che noi eh, fossimo resilienti serve er, di anticipo a un altro aspetto centrale nel piano dell'elite di davos e cioè la crisi energetica. La crisi energetica in realtà con un pretesto che hanno alimentato, hanno creato nell'arco di alcuni anni, con la storia di questa ragazzina di 15-16 anni, Greta Thunberg, che girava tutto il mondo dicendo che il mondo non c'era più tempo, il mondo in crisi, il mondo in fiamme, qui o là. E alla fine abbiamo capito dove vogliono arrivare. Vogliono arrivare a creare dei meccanismi di digitalizzazione delle libertà collegate a un'autorità impersonale che stabilisce il nostro conto corrente, la nostra carta di credito come deve funzionare, non deve magari funzionare come noi abbiamo pensato cioè che noi vogliamo comprare qualche cosa dato che i soldi ce li siamo guadagnati e sono nostri strisciamo la carta oppure facciamo un bonifico e scambiamo soldi con merce o con servizi ma deve funzionare che c'è magari un allarme climatico, c'è una crisi di guerra o quant'altro e qualcuno metterà le mani nei nostri conti correnti, metterà le mani nei nostri averi. Questo è il non detto. Ce l'ha anche fatto capire Mario, Dra Mario Draghi un paio di giorni fa, ha fatto una battuta. Scusate se mi soffermo sul Presidente del Consiglio che amo moltissimo in realtà. Cosa ha detto Mario Draghi? A proposito della guerra in ucraina di cui vi dirò di seguito ha detto che se dobbiamo scegliere tra la pace e stare l'inverno senza il condizionatore dovremo spegnere il condizionatore per ottenere la pace in ucraina e allora io vi invito e rilancio qui tanto è il bene che voglio a mario draghi e invito tutto il mondo a spegnere i frigoriferi perché dobbiamo risolvere il problema della guerra tra palestina e israele oppure spegniamo il forno a microonde, perché dobbiamo fare. È evidente, signori, che ci trattano da bambini, che ci trattano da imbecilli e vorrebbero un mondo in cui esseri adulti, esseri responsabili, eh, regrediscano a livello di essere praticamente assimilabili a dei bambini. Perché il terzo punto del grande reset dell'elite di Davos, di questo eh, psicopatico che si chiama Klaus Schwab, è quello del transumanesimo, eh, che cos'è il transumanesimo? Il transumanesimo vuol dire super, superare un mondo in cui l'uomo è la misura di tutte le cose, ma l'uomo integrando, eh, integrandosi con la tecnologia anche a livello biologico, anche a livello interno, dovrebbe nel loro magnifico mondo essere qualcosa di più, di migliore. In realtà che cos'è che vogliono fare con questo piano? Con questo piano vogliono utilizzare la leva della finanza e l'aspetto materiale per sopprimere la realtà, la dimensione animica e spirituale delle persone. È un attacco agli esseri umani questo piano Covid-19, Great Reset. È il motivo per cui l'Italia è stata probabilmente la nazione più angheriata in questo senso è dettato proprio dal fatto che in italia si è creato quel fenomeno che prende il nome di umanesimo e che ha dato luce ha ispirato tutta, tutto l'occidente in particolare ma direi anche tutto il mondo ed è per questo che in italia siamo stati mortificati massacrati con un utilizzo della finanza pubblica con delle menzogne come ad esempio lo spread e come la spesa interessi, noi abbiamo pagato eh, negli anni del Partito Democratico 70-80 miliardi all'anno in spesa interessi quando il tasso di interesse era nullo. Chiunque si intenda un po' di queste cose non può non comprendere che è stato creato un, un, un meccanismo per prendere per il collo le persone, per utilizzare lo Stato al, al fine di depredare le persone di impoverirle economicamente, impoverirle finanziariamente, di togliergli la libertà e arrivare all'assurdo di costringerli anche a fare un trattamento genico sperimentale per combattere un agente patogeno su cui, adesso apro una parentesi, è importante capire e riflettere da dove inferno spunta questo agente patogeno chiamato Covid-19. Signori, quando... Vladimir Putin ha deciso di prendere il diavolo per le corna e ha deciso di andare in Ucraina. Non l'ha fatto soltanto per proteggere la Russia da un proba una probabile estensione dell'area inf influenza NATO e quindi dal pericolo che dei missili fossero installati a, pochi, eh, a poche centinaia di chilometri da Mosca. Ma lo ha fatto perché in Ucraina vi è un vaso di, Panto, di Pandora, vi è un pentolone carico di veleni e ci sono stati, sono stati scoperti 30 biolab in cui venivano realizzati e sono stati realizzati agenti patogeni, io aggiungo ad uso politico, perché molte delle malattie che noi abbiamo avuto, molte delle malattie che ci sono arrivate tra capo e collo, a mio avviso lancio qui una, una, una denuncia mi prenderò del complottista ma non me ne frega assolutamente nulla non hanno avuto un'origine naturale noi non, dobbiamo dare per scontate tutte le cose che ci sono arrivate dai giornalisti io sono stato buttato fuori dall'ordine dei giornalisti quindi sono un giornalista abusivo perché non sto in quella eh, diciamo tecnicamente non sarei più sono un giornalista come dire un reietto eh, però vi posso assicurare che fare i giornalisti e prendere lo stipendio da un sistema che vive nella menzogna eh, porta assolutamente a eh, un circolo vizioso in cui si inizia col manipolare la realtà e si inizia poi per invertirla totalmente, così come è successo in Ucraina. Io vedo qui Larissa Conti che è la rappresentante del, eh, della Repubblica Popolare del Donetsk cioè una, una delle due repubbliche del Donbass, che è stata aggredita, massacrata sin dal 2014-2015 da Kiev, dal governo di Kiev. E quindi adesso noi abbiamo scoperto che c'è, perché Putin, eh, la narrazione dominante ci dice che Putin è impazzito, ci sarebbe una guerra, perché Putin è impazzito, abbiamo scoperto questa verità, ma questa verità è l'inversione della verità. Noi abbiamo una situazione in cui in, U in Ucraina un uh, presidente eletto, Yanukovych, è stato buttato giù con un colpo di Stato utilizzando che cosa? il pretesto Euro, il pretesto Euro Maiden. Una strage in piazza fu commessa nel 2014 e alla luce di questa uh, strage il presidente eletto Yanukovych dovette scappare in Russia. Questo, questo non, lo, non lo hanno mai raccontato, è, è praticamente proibito ai giornalisti raccontare cosa è accaduto e cosa sta accadendo, ma sapete perché è proibito? Perché in Ucraina hanno dovuto creare un governo che ha commesso per conto dell'Occidente le più... Eh, Scandalose le più agghiaccianti schifezze. L'Ucraina è il posto in cui le donne, migliaia e migliaia di donne, vengono utilizzate non soltanto per fini sessuali, come, arriva per, come succede per tante nazioni dell'Est. Eh, poco sviluppate economicamente, l'Ucraina è il posto in cui le donne vengono utilizzate per produrre quelle linee cellulari fetali di cui le aziende farmaceutiche come la Pfizer che hanno guadagnato decine e decine di miliardi in questo ultimo anno e mezzo hanno applausi bisogno applausi usare le, le persone, le donne fare aborti per creare feti che servono alle industrie questo è la schifezza questo è l'abominio che è andato a attaccare vladimir putin in questo momento è quello che, di cui vi sto raccontando è ufficiale perché dovete sapere e questo è ancora più grave che il senatore della florida marco rubio nel corso di un'interpellanza al vice segretario di, di Stato del, degli Stati Uniti d'America, Victoria Noland, vuol dire come se fosse il sottosegretario agli esteri, il numero due del Ministero degli Esteri, ha dichiarato che c'erano 30 Biolab, ha dichiarato, ha ammesso che venivano creati agenti patogeni in spregio a quella che era la normativa internazionale, quindi non rispettando le norme, e ha dichiarato che anche il Covid-19... È stato fatto con un timbro dell'ambasciatore dell'Ucraina che certifica che gli Stati Uniti d'America, qualcuno degli Stati Uniti d'America, ha supportato questa operazione. Signori, la stessa Cina che è responsabile di ciò che è accaduto perché è da Wuhan che si diffuse con la storia del, del, del, del pipistrello, della zuppa di pipistrello e quant'altro, no? Una città. Iper industrializzata moderna come Wuhan, in cui nessuno mangia il, il pipistrello da una zuppa di pipistrello, da un mercatino, avrebbe creato il processo per zonosi. Questa è la chiacchiera, la menzogna che hanno raccontato. Eh, bene ma il problema è che il, il ministro del, degli esteri della Cina lo ha dichiarato sin da subito: qualcuno ha portato in quel laboratorio di Wuhan l'esercito americano ha portato in quel laboratorio di uova. e questa non è una dichiarazione di un giornale complottista, non l'ha detto Landi che è stato preso a calci dall'ordine del giorno, La, questo è stato detto dal ministro del partito comunista della nazione più popolosa al mondo, fa un miliard, quasi un miliardo e mezzo di persone, allora se un ministro attacca di una nazione così importante, attacca, l'Occidente dicendo guardate che l'avete creata voi questa cosa beh i giornali avrebbero dovuto dare risalto eco a questa notizia e invece non lo hanno dato e perché non lo hanno dato? perché il Covid-19 e torniamo alla natura finanziaria di questa pandemia è la wonderful opportunity di cui ci ha raccontato Klaus Schwab a Davos eh, signori questa è purtroppo la eh, dura amara verità di cui dobbiamo prendere atto noi non siamo stati governati da persone come siamo noi che abbiamo una certa idea di ciò che è bene e ciò che è male noi a, ad essere buoni siamo stati governati da camerieri di psicopatici ma ad essere realisti noi siamo stati governati e siamo tuttora eh, con... Eh, del, il cappio al collo tenuto in mano da un'elite satanista e sono venuto qui in Svizzera per il piacere di poterlo dire ad alta voce, io non ho nessuna paura di chi adora bafometto e di chi pretende di continuare per decenni, per secoli a venire attraverso i tunnel a fare commercio di esseri umani e di bambini. Questo tempo deve finire e se devo fare il tifo per un leader come è Vladimir Putin che non ha paura di usare le armi e anche a rischio di perdere il potere perché Putin sta facendo questo anche con un rischio di perdere il potere bene io sarò dalla parte di chi rischia per difendere la vita umana per difendere i bambini per difendere la vera libertà e la democrazia dell'Occidente mi avvio, mi avvio a concludere dicendo che sono molto ottimista perché io non mi intendo di cose eh, astratte come magari può essere la filosofia che adoro, che amo perché chi è capace di fare astrazioni filosofiche è capace di arrivare alla verità molto prima di chi invece eh, si confronta con, con, la, con, con le concretezze della vita materiale io mi, occupo, mi sono occupato di cose materiali e vi posso dire con eh, il cuore rigonfio di gioia che l'elite satanista di Davos è ormai giunta al termine del suo lungo cammino. Io vi posso dire che la guerra che è in atto in ucraina è il segno evidente la cartina al tornasole che il collasso della globalizzazione il collasso di tutte queste multinazionali che attraverso l'emissione della moneta a debito hanno cercato hanno cercato hanno schiavizzato i popoli umani il tempo di quella globalizzazione sta per finire dovete infatti sapere Penso che molti di voi lo sappiano che il mondo del capitalismo, il mondo delle eliti Davos, delle 500 multinazionali controllate da BlackRock, da Vanguard, da State Street eh, Capital o da Barclays e, e quant'altro, quei 6-7 fondi di investimento, quel mondo, quei fondi sono di, disperati hanno l'ansia che li sta divorando perché sta arrivando dalla Cina il crollo del fondo immobiliare di Evergrande che insieme a Cassia, insieme a quello di Fantasia, insieme a altri 4-5 fondi sta portando dentro questi fondi di investimento un buco da 1,5 trilioni di dollari e questo buco signif significherà che tutte quelle banche che hanno creato denaro dal nulla sulla base di garanzie farlocche, come i cosiddetti contratti derivati tossici, ce ne sono a trilioni, ci sono centinaia e centinaia di trilioni di contratti derivati tossici, quel mondo sta crollando, un nuovo mondo verrà realizzato in cui al centro non ci dovrà essere soltanto l'uomo come è. è. Eh, nell'orizzonte nell e nella prospettiva dell'umanesimo italiano, ma ci deve essere ciò che è dentro ogni uomo, l'essere divino di cui Giordano Bruno ci parlava dentro ogni uomo, quella spiritualità, quella dimensione trascendente che stanno cercando di toglierci via e attraverso il transumanesimo, le o se quant'altro. Applausi. Con questa sicurezza vi invito a stringere i denti, a continuare e vi invito anche ad essere come dire, compassionevoli con quella moltitudine, con la maggioranza delle persone che ancora non ha capito, che ancora non si è risvegliata. Noi siamo qui e evidentemente abbiamo avuto come dire, uno sbrilluccicare di intelligenza, un, un luccichio di, di, di intuito che ci ha consentito in questo momento di capire più degli altri ciò che stava avvenendo. Ma anche chi si è vaccinato, anche chi ci denigra, anche chi ci maltratta, è come noi un fratello, un po' più tonto evidentemente, ma è un nostro fratello e come tale i nostri fratelli e le nostre sorelle, vi dobbiamo guidare in questo processo di grande risveglio, un processo di grande risveglio che ci attende verso un futuro di libertà, di sviluppo materiale e sviluppo spirituale. Vi abbraccio tutti, grazie al comitato che mi ha invitato, grazie a Luca, grazie alla mia amica Larissa, forza, porta avanti il messaggio delle... Delle, repub delle repubbliche, popolari del Donetsk, del Donbass. Un abbraccio, ciao a tutti! Con la guerra adesso vediamo che c'è il rafforzamento del rublo e tutte le conseguenze sul dollaro e sull'euro. Sull quindi vuol dire che queste due monete sono a rischio. Uno. La seconda domanda, visto che c'è tutto questo cambiamento, a noi esseri umani, che cosa, cosa vuol dire? Allora, la domanda è molto bella e molto interessante. Io chiaramente mi, mi sento qui in piazza e il taglio che ho dato al discorso è un discorso di piazza, però è una domanda da tavola rotonda che comunque ho il piacere di fare. Il signore mi chiede, ma cosa sta succedendo sul rublo? Allora, il rublo cioè, dovete, dovete ben inquadrare, le guerre non si fanno per, per prevaricare gli altri, le guerre si fanno con un obiettivo politico. Come ho cercato di dire, l'ho presa molto larga, Putin non ha attaccato... Non ha attaccato l'Ucraina, non ha attaccato un buffone come Zelensky, perché Zelensky è poco più di un buffone. Gli hanno dato qualche centinaia di milioni, probabilmente anche un miliardo e oltre per fare il buffone e lo fa. Ha attaccato l'impero della menzogna. Che cos'è l'impero della menzogna? L'impero della menzogna è un impero costruito sul denaro a debito e su una moneta fiat. Fiat non è la moneta eh, del, de, di Agnelli, è una moneta che dietro non ha collaterale, non ha collaterale finanziaria, non ha oro, non ha asset, è essenzialmente nulla di più, nulla di meno che un debito. Quindi noi quando utilizziamo la carta di credito, no? vi siete mai chiesti perché eh, per decenni hanno cercato di favorire... La la, il pagamento delle carte di credito perché nel momento in cui voi strisciate la carta di credito, voi create denaro va bene quando poi nel vostro conto corrente viene fatto un addebito, l'operazione è chiusa ma il denaro rimane perché quella, quel vostro pagamento circola come se fosse, eh, fosse lo so, e le banche chiaramente godono in questo, non solo nelle commissioni godono in questo allora questo sistema, questo castello è stato attaccato da che cosa? Da una situazione quale quella della guerra in Ucraina che porterà e porterà, secondo me molto rapidamente, al ritorno al gold standard o a una forma di gold standard. Cosa vuol dire gold standard? Vuol dire che le banche per poter emettere delle, delle monete cioè dei mezzi di pagamento necessitano di valori concreti dietro allora nel momento in cui eh, la russia viene condannata in realtà gli hanno fatto un favore perché sono caduti nel tranello viene condannata a eh, non eh, a avere delle, delle limitazioni delle sanzioni e a queste sanzioni risponde con delle richieste di, di mandare avanti i contratti in essere in rubli e nel momento in cui la russia decide che per 5.000 rubli equivale un grammo di dollaro, di fatto che cosa fa? Fa quello che avrebbe voluto fare facendolo partire dall'Africa Gheddafi e che avrebbe. Che, quali poteri avrebbe distrutto? Avrebbe distrutto il potere delle banche centrali e del sistema finanziario dei Rothschild. Questo è il motivo per cui Gheddafi è stato linciato, è stato massacrato e questo è il motivo per cui ce l'hanno così tanto con Vladimir Putin perché una domanda che ho ricevuto ieri ho fatto un dibattito a Canale Italia eh. ma perché non, Putin non è, prima che diffondessero il coronavirus non è intervenuto? perché ha dato seguito a, comunque anche lui anzi è stato il primo a mandare avanti un vaccino in realtà un vaccino con vettore virale attenuato come lo Sputnik così come il Johnson Johnson aveva eh, accettato Trump. Per quale motivo? Perché Putin è un judoka. Quando tu utilizzi le arti marziali e qualcuno ti dà un pugno, tu non, non provi a fermarlo, questo lo fa il, il, il pugile. Il judoka utilizza il tuo movimento, te lo lascia fare, ma cerca di sfruttarlo a proprio vantaggio per farti male. Tu magari gli volevi dare un pugno per fargli un cazzo... E lui magari ti, ti gira che ti, che ti vuole proprio spezzare il braccio. E questo è quello che Putin sta cercando di fare. Perché lui ha fatto quello che probabilmente non si aspettavano facesse. Perché andare a scoperchiare il vaso di Pandora ucraina... Vuol dire andare a mettere il pentolone in che cosa? In tutte, in tutte le porcherie che hanno fatto i dem. E vuol dire che le questioni eh, rilevanti e significative... Eh, Putin le avrebbe potute soltanto portare avanti, far emergere avendo una sponda in America R ragazzi Biden non è il presidente degli Stati Uniti d'America è il presidente degli Stati disuniti d'America questa è la realtà Biden è un pupazzo ma è un pupazzo di una elite quella dei democratici che risponde all'elite del nuovo ordine mondiale dell'elite Davos ma che non ha agito con la giusta eh, energia, perché l'esercito non risponde avrebbe assolutamente avuto tutta la possibilità per fare guerra e bloccare Putin, la Nato perché lo ha già fatto, in Kosovo lo ha fatto, non aveva avuto neanche bisogno dell'ONU per bombardare la Serbia quando l'hanno fatto, perché c'era un'esigenza umanitaria, ma adesso non lo hanno fatto e non lo faranno mai perché l'esercito degli Stati Uniti d'America in larga parte dell'esercito americano i capi non rispondono più a un presidente che è stato eletto attraverso brogli, attraverso la menzogna delle elezioni presidenziali 2020 e quindi che succederà? succederà che il rublo sta andando molto bene e quindi non si sta svalutando ma soprattutto si creano dei meccanismi che porteranno gioco forza a un ritorno del gold standard e quindi emergeranno queste centinaia di trilioni di debiti garantiti da, da, dai derivati farlocchi, operazioni fatte dai banchieri occidentali, che determineranno il collasso altro che Vergrande, Cassia o Fantasia. Eh, tutte le multinazionali, no, Siemens, Persico, Nestlé, hanno un bilancio, dove in attivo ci sono quello che la, la, le, le, che so, le le aziende che hanno acquistato le pmi italiane che hanno comprato i palazzi gli immobili nel passivo ci sono i debiti e io vi posso dire che questi debiti che loro hanno nel passivo non sono garantiti da valore in molti casi noi siamo seduti tutto il mondo su due quasi due quadrilioni di derivati almeno ma proprio dico proprio poco No, il 15% di questi derivati è farlocco, vuol dire che ci sono 300 trilioni di debiti falsi, cioè di soldi ingiustificati e vuol dire che molti bilanci, quasi tutti i bilanci delle multinazionali, che sono farlocchi, sono delle menzogne, eh, salteranno in aria, quindi le governance delle multinazionali che controllano adesso essenzialmente tre fondi, BlackRock, Vanguard e State Street, eh, Vedrete che tra uno o due anni andranno, andranno assolutamente in una forma contendibile sul mercato e contendibile da nuove governance. Ed è molto importante, signori, perché voi pensate che ci abbiano avvelenato soltanto con lo Pfizer o con la tossicità della proteina Spike o l'MRNA? Guardate che ci hanno avvelenato, e ci avvelenano anche con il cibo. Voi non avete neanche un'idea. Delle... Io mi occupo di, di, sono occupato di finanza, di derivati, eccetera le cose che ho saputo mi hanno fatto venire un volta stomaco, che, di cui non, ma il problema qual è? Il problema è un sistema piramidale, in cui dal vertice della piramide decidevano che all'Anneslet doveva andare Pinco Pallo a fare il CEO, CEO faceva determinate cose e portava avanti determinati progetti, poi che in questi progetti magari potessero esserci delle sostanze, che entravano in, in alcuni cibi, in alcuni alimenti, e che queste sostanze, nel lungo periodo, un po' come per le, il fumo di sigarette, abbassavano l'età di vita media dei cittadini. Beh, questo, questo che, che cos'è? È complottismo, ma è la verità. Io vi posso garantire che è l'assoluta verità. E la riprova di questa verità, io vivo a Bologna, ma sono di origini meridionali, è che se voi andate al sud Italia e eh, avete a che fare con persone che non, hanno, che non si cibano. Da, de, con alimenti del sistema ma con alimenti naturali 95, 97, 98 105, 108, 103 104 anni poi le persone invece che di città che, eh, 60 anni, ah uno ciacchino eh, 65 anni è eh, purtroppo eh, eh, male incurabile eccetera, eccetera. Allora, la domanda è ma questi mali incurabili come si creano? questo è uno dei tanti temi che dovranno essere affrontati Sto divagando, ci sono altre domande, altrimenti lascerei la parola all'avvocato. Grazie. Oh, bella cioccolata. <ride> C'è ancora una domanda? Grazie mille per il suo intervento. A fronte di tutto quello che lei adesso ha detto, noi poveri cittadini, i nostri risparmi, come dovremmo proteggere, proteggerli? Come, cosa potremmo fare? Allora io non faccio consulenza finanziaria in piazza e non la faccio neanche in privato perché siamo in un momento epocale, siamo in un momento di collasso però in linea di massima quello che vi voglio dire è che se avete soldi investiti e quando intendo investiti vuol dire anche obbligazioni in qualsiasi azienda secondo me dovete pensarci molto bene. Perché se vi ho detto che sta per venire un collasso, eh. Eh, ci sono poi delle banche, il, il, delle banche. Però, io non voglio, ragazzi, perché mi dovevo far creare problemi? Possiamo investire in Allora, eh, beni rifugio, bene rifugio cosa vuol dire? Qui vuol dire, si fa fatica. Ti spiego perché si fa fatica. Allora, bene rifugio, al di là dell'oro, quello è scontato. E dell'argento meglio l'argento che l'oro se ci riuscite. Se riuscite a investire in argento. Eh, gli immobili, i beni rifugi per antonomasia, almeno in Italia. Però, qual è il problema degli immobili? E adesso io vi dirò una roba, una roba non molto gradevole, però la voglio, la voglio dire. ancora per poco, eh, perché anche, hanno trovato un modo anche per allora, al di là de, di come agiranno al, sugli estimi catastali per cercare di tassare gli immobili, c'è un altro aspetto che vi voglio, voglio dire. Io sono convinto che nei prossimi dieci anni ci sarà un ritorno alle famiglie a più persone. Eh, questa idea della famiglia, eh, di questo, vivere da soli, primo. Secondo, io purtroppo non mi sono vaccinato perché sono convinto che da qui a dieci anni non ci sarà una, una strage come quella che alcuni dicono, però ci sarà un calo della popolazione, almeno in Italia è già tangibile. E allora gli immobili sono il soddisfacimento di un bisogno abitativo. Però io vi ho appena citato due, eh, come dire, due variabili che possono determinare una caduta della domanda. Allora si fa fatica a dire di, eh, però in linea di massima dovete andare sui beni rifugio, sulle cose concrete, solide. Mi sono spiegato, questo è quello che bisogna fare. Argente e oro sicuramente va bene. Un terreno da coltivare, certo, questo, ma, il, ma il terreno da coltivare, al di là della questione patrimoniale, è una cosa positiva dal punto di vista della salute, perché quando uno coltiva i pomodori, faccio per dire un esempio, sa come li ha coltivati. Adesso noi abbiamo Bill Gates che ci voleva, che adesso che ci voleva vaccinare, adesso è diventato un grande... Eh, acquirente di terreni, eh, no, la, la Monsanto, la Bayer eh, perché? Perché adesso lui verrà con i cibi che dobbiamo mangiare. Anzi, vi racconto una cosa, sapete cosa ha fatto Bill Gates eh, sei mesi fa? Ha fatto un brevetto, non quello là del 666. Ha fatto un brevetto per individuare per creare cibo. Da che cosa? Dalla cacca. No, ve lo giuro, cioè, questo qui, la loro idea di, di impoverirci, di massacrarci, cioè, arriva fino al punto che lui ipotizza una linea, in effetti ci sono degli imbecilli che obbediscono, che si sono fatti vaccinare, se uno gli dice che per salvare il pianeta che c'è il riscaldamento globale ti devi mangiare la cacca elaborata con, dalla Pfizer, invento, se lo fanno perché è buona, ma scherzi, è come la cioccolata, questa... è. E alla fine mangi la cioccolata, un po' come hanno fatto con i vaccini, no? Eh beh, ci siamo già vaccinati, quindi adesso ci facciamo questa cosa. Ma non è un vaccino, cosa fa? Va... No, vabbè, ma dai, ci siamo fatti il vaiolo. Guarda che questo qua non è. faranno uguale. Arriveranno con uno stronzo, ci mangiatelo. No? Eh, vabbè, la cioccolata ne hai mangiata tanta, ti stai, più o meno, no? Va bene, grazie mille, Gianmarco.